Un messaggio sarà sicuramente una ragazza oh, you e invece no è voodoo adesso vi dico questa cosa dunque voodoo è un servizio di telefonia che non è assolutamente in abbonamento dove tu mandi il tuo nome il tuo cognome la tua città al 48 70 870 Io di solito non faccio queste cose ma siccome la descrizione diceva che voodoo eh, sa cose su di te volevo provarlo per vedere se era vera questa cosa mi ha risposto così il talento e la creatività di nico non possono limitarsi ai soli video di youtube infatti voodoo ha saputo che negli ultimi mesi hai passato ore e ore chiuso in camera a scrivere il è vero però così è troppo generico eh eh eh bisogna chiedere ma no, io non c'ho detto a ste cose no scusa oh. Un altro messaggio. Sarà sicuramente un'altra ragazza. Oh, No, è sempre Voodoo. Niente, Voodoo è la mia fidanzata, praticamente. Mm, la lista della spesa, una nuova versione della Bibbia, era la seconda, vabbè. Ok, vi dico solo che è vero, però non ve ne parlo ancora in questo video. Vi lascio tutte le informazioni per questo servizio nella descrizione e vi lascio al mio nuovo video. Eh, salve, signor Mereu. Sì, è la... Ok Mi dica, lei è qui perché siamo costretti a fare dei tagli sui dipendenti ci costate mi costate troppo e lei in particolare è colpita da questo fenomeno, quindi la devo licenziare metterà piede fuori da qui e diventerà povero Ma non potete licenziarmi? Cioè io ho un contratto! Ma quale contratto? La crisi colpisce tutti prima o poi Merda Ok Dunque Signori Benvenuti su Crisi Effetti collaterali Azzì Bella zì ho trovato un'offerta per l'iPhone, da paura, 1.099€, 128GB, oh te mi piace subito, mi pia vado a prenotare Ah vabbè ma, cioè nel senso che uno in due? No, che uno in due? Ma cazzo fa ma uno in due che fai? Si va a mia ragazza e gli esponi te O oh, vado a prenotare, deviamo uno per te uno per me, dai 1.099€, 128GB, dai subito, o vado a prenotare, vado subito eh, ho prenoto, vado eh Ma veramente io ce l'ho il telefono Che merda, Prenotato! Ah, sì c ho la serata perfetta! Pizza, birra e Netflix. Se sparamo, chiamo pure tu mignotti, se portiamo a casa, famo una serata da paura, eh? Te va. Dai, eh, dai, come fanno tutti? Dai, lo famo? No, come no? Eh, o pizza o birra o Netflix. C'è la crisi. cazzo c'entra la crisi? Che c'entra la crisi? Dai! Ma sai che te dico, ma Massi! Sì. Massi sì, massi sì, massi sì, massi sì, massi sì, ma, sì, ma, sì, ma dai famo la sta pizza birra e netflix Dai dai famo sta 1099 euro l'uno, eh? No, che cazzo ho detto? <ride> io arrivo e mi siedo Minendo bene il bilancio risultiamo che... <ride> no, troppo serio No, troppo, è che io non, so, non sono abituato a essere serio Mamma mia Perché guardi in macchina? Ma Perché l'hai fatto davvero? Che andava? Ok, vabbè <ride> Perché c'era iPhone 6 plus? <ride> Esci dai! No, era una crisi cazzo.